Solo la verità ci può rendere veramente... Bello, no. di Vai, andate insieme! Allora. Adesso si inizia! <coughs> Anche il siamo oltre 6 miliardi di persone E tutti noi veniamo al mondo Cresciamo, Grazie. studiamo Con la speranza di trovare un lavoro E di realizzarci nella vita Consapevoli che il destino è nelle nostre mani <coughs> Almeno questo è quello che tutti ci aspettiamo Ma le cose stanno veramente così La società che ci circonda Non è così casuale Immaginate una piramide con una base molto larga in cui si trova la massa della popolazione. Questa base oh, in una piramide tende ma a spiegare che si verso l'alto. Per cui ogni livello superiore ha meno spazio e quindi può contenere sempre meno persone finché non arrivi alla punta dove c'è spazio per pochissimi. Ecco, prendiamo ciò che dicevo un mio ex professore universitario per spiegare i centri di potere. Questo è quanto accade nella nostra società. Si attissa al nonostante siano in pochissimi. Stavi sì, di in Mi saia tutta la massa. I livelli intermedi servono a congiungere questi due mondi. Certo, verrebbe da dire, ma se la massa è composta da miliardi di persone, perché non si impone su quelle poche che stanno al vertice? Beh, non funziona proprio così. Ma andiamo per gradi c'è un breve articolo pubblicato il 7 giugno del 1999 dal Corriere della Sera in cui si parlava di un gruppo di persone fino ad allora a molti sconosciute i Bilderberg. l'articolo si riferiva oh, oh, alla loro riunione oh, ufficiale oh, giusto, annuale del 1999, oh, 1999 oh, si era appena concluso in Portogallo <ride> giù giù giù dobbiamo riprendere in questa riunione si era discusso tra i vari temi anche sul dopoguerra in corso. Nel 1954 e riunisce personaggi più illustri nei vari campi a livello internazionale tra i personaggi presenti alla riunione venivano citati Umberto Agnelli, il famoso ex segretario di stato americano Kissinger l'ex presidente del consiglio italiano ragazzi americani. americani scusami, americani, e... americani, scusami americani, ma era a... un in vale vabbè ti diamo due minuti per però questo te lo devi bere Dietro tutto questo, qualcuno che quindi ne trae beneficio. Solo la verità ci può rendere veramente oh, verità, no. di capito, Andate insieme? Allora, la domanda che ci dobbiamo porre è: conosciamo la verità? Certo, i mass media, i politici, i sociologi ci martellano con le loro interpretazioni ma ci possiamo fidare di loro secondo Davidei, famoso per la sua teoria Aiai. dei rettiliani in un suo libro espone da lui una denominata catena dei comandi che governa il nostro pianeta piena al vertice di tanti nomi sconosciuti e di cui nessuno parla dove figura anche il gruppo Bitterberg ma questo non è il vertice della gerarchia quindi prima di parlare di loro vediamo di scoprire chi sono quelli che sembrano comandarli al vertice pare ci siano gli illuminati e la nobiltà Inoltre Scusami. alcuni credono che ci siano anche appartenenti male, alla massoneria. Sicuro? È la stessa. Gli illuminati sono portatori di luce. Quelli la che Sarò 30 secondi. La loro luce è tutt'altro che celestiale. Pochi i loro nomi, grazie a qualcuno che abbandonato l'ordine ha deciso di cambiare vita e rivelare le informazioni più importanti. Ecco quindi le 13 famiglie che sembrano Occhio. avere il compito di Occhio Occhio ragazzi, da dietro le quinte per condurre Occhio nuovo Arriba, Arriva, arriva, arriva. Freeman, Kennedy, Rockefeller, ovviamente Rossi, tutti i familiari europei. Le, le leggi complete potete leggere gli stessi Sono rimasti... Sono loro, inganno. Inganno è verità. Il no, è, è massato. Col tempo questo lato occulto si è modificato, è riuscito a camuffarsi nonostante il progresso tecnologico. La storia hai contemporanea è, è infatti complessa e oltre variegata. I sospettabili del mondo che porta sono affiliati ad oscuri ordini esoterici. L'estero della massoneria italiana la Ma stampa... hai sbagliato un bicchiere! Bush sarebbe stato iniziato nel 1943. doppio! doppio. In no, anche perché l'ha versato qua di Cosa direi? è rimasta verità a questo punto in Gambia? George Bush ha diretto anche la CIA e gli esempi e riecheggiano ancora oggi. Molto bene! Dunque. Dunque tante soddisfazioni. Grazie per questo video. Ha bevuto un due 6 sciottini. Per la prima volta dopo tre Sei puntate... Sei tanti, ragazzi, nessuno aveva raggiunto questo limite. Per la prima volta dopo tre puntate... Okay. Hai non hai perso, eh. Oggi hai fatto schifo. Cioè, oggi hai vinto. <ride> per la prima volta dopo tre puntate. Ed io ho perso come... Il regolamento imporrebbe che lui bisogna... Dove far fuori l'ultimo ciclo? Siccome io non ho bevuto, fatemi... bere no no no no no, no, no, no, mio. no, no, no, no, è, no, è, è mio. No, no. No, no. it's mine. Tutto bene? Certo, anche io voglio bene. Vabbè, prendiamo un'altra No oh, Dai, facciamo no. uno No, no, alla alla gonna. Gonna. no, alla faccio... gomma No, facciamo no. I so no. good I go the so carta sasso Leggo Non va, vale, devi farlo proprio contemporanea Fobbice, carta sasso Uto Vabbè, io vado sopra. Per essere contento o meno Io vado sopra, <ride> stasera. Non lo so Ragazzi, io vorrei dire: non c'ho molto di cui parlare su questa. non so se voi avete molto. Io ho usato un piccolo appunto. Vi è stato molto carino, ben fatto. Questo si deve riconoscere. Anche se a volte usavo immagini di persone con la testa a globo con un triangolo in mezzo, e che questo è, è quello degli El il illuminati, sì, vabbè, ma è... nemmeno una carta di Yu-Gi-Oh! è così brutta, cioè. Walls, walk, play, the... È bello <ride> così. Che... <ride> cioè il Dragon un bianco gli occhi azzurri era simpatico infatti con le carte di erano belliche, e ce l'avevo tu te lo ricordi? Ti cagavo il cacchio per a giocarci E no, no, no, no, no. Ma quello che volevo dire io è che Noi abbiamo ascoltato tutto questo In un video Di 11 minuti e 48 di un, secondi Di un tizio che ci ha raccontato sta storia Vienna Sapiens da non confondere che? con Jena eh. Whiterman quello è Clementino Ma da parte Clementino Iena White non so. non so di chi... Eh, è andato da preventivo, non lo scoprirai su YouTube. Lo scoprirai <ride> Ok. No, quello volevo dire la seguente cosa. noi abbiamo visto questo video di Jena Ridenza. Sapiens. Ah, scusate. Riddens. Ma quello che dico io è la seguente cosa. Cioè, lui secondo la sua storia, che a parte che io molte delle risorse già le sapevo, perché si Perché come dicevo io questa è della vecchia scuola. La eh, vecchia sì. scuola, infatti questo... È cosa visto. un po' trite, e trite, eh? Mettendo delle immagini di impatto Non c'era nessun video era, era, era un voice over su delle immagini Senza referenza Cioè Alzava delle accuse a delle persone No aspetta aspetta aspetta Ti devo contraddire mm. Lui a fine video Dice Queste sono notizie che io ho preso qua e là quindi eh, lui stesso eh, sta dicendo. Eh, la fonte l'ha detto dove è la fonte? No, lui sta dicendo: prendete le mie parole con le pinze perché io non ho verificato le mie fonti, quindi inutile che vi do fonti X. Ah, ok! Allora io ho reperito prese. queste informazioni, vi sto riportando quello che io so. Essere preso in, questo, in questa maniera avrebbe un senso. Lui ha riportato delle notizie ha trovato magari lì per lì, tipo portate, riportate negli anni. Quindi un po' quello, un po' quelle tre famiglie che sono sempre quelle da vent'anni perché quelle non cambieranno mai, l'unica cosa fosse stabile, oltre la piramide dove c'è qualcuno per che Per me il triangolo fini. è solamente uno ragazzi, il triangolo è solo una cosa. Il triangolo, il triangolo no, non l'avevo considerato. Io vorrei dire solo una cosa, mm. cioè, ah. se c'è il nuovo ordine mondiale giusto mettiamo caso per un istante che ci sia non c'è perché non c'è un governo mondiale unico ok ma metti caso per un istante metti caso immagina che come ci insegnano gli anime che abbiamo sempre visto i film se i cartoni animati immagina che esiste un tavolo lunghissimo in cui sono tutti i presidenti degli stati questo si chiama G8 quello comandati da qualcun altro però da chi muove i fili tipo Nefertiti tu no ho sbaglio pito pitu e ti fai leggere oh, che, no. che gli fa ragazzi mm. noi siamo in un ordine mondiale dobbiamo entrare in campo allora lui dice, mm. e ci fa cambio più o meno ora allora lui dice che noi vogliamo o no giusto se così fosse perché il nuovo ordine mondiale se esiste io sto mettendo per, per sopito come direbbe l'iterio che esiste era sopito era sopito che esiste quindi dico io se esiste perché non, non si fa avanti visto che noi nolenti o dolenti lo dobbiamo accettare ah questo è un buon, buon punto questo volevo arrivare eh. io magari ci, ci ho girato un po' intorno perché, eh se no, secondo me dovresti fare questa domanda a un complottaro sciottini. ok no quello che provavo a dire poco fa visto che lui non ha detto le parole delle pinze tu non puoi dire fatti qua e là e lo insieme perché non, perché non non.. non c'era un, un singolo documento in questo che abbiamo visto che provava una delle grandissime teorie, perché è vero che tu dice una teoria, ma tutte le... quando si creano delle teorie... Sì, però aspetta, aspetta, però quello che ti voglio dire io, molti dei complottari che creano queste teorie mm. non si basano su cose... Che tu puoi andare realmente a controllare Nel senso Beh, Loro ben... prendono articoli Di Tizio X mm. Ci siamo mm. Poi lo prendono Lo leggono mm. Lo reinterpretano siamo mm. Quindi c è c è... magari c'è scritto Un esempio del coronavirus Il coronavirus Bla bla bla Le alte temperature sembrano resistere Loro lo prendono e dicono Ah quindi col caldo muore esatto. Quindi <ride> andiamo tutti al mare per fare un, è un esempio, attenzione, ah, fatti Buttate lì a caso. Loro prendono queste due cose e le uniscono. Con Alta temperatura mare. Vale. In U estate è uguale e siamo tutti uguale uguali. Trovato a me sensazione. mi era sembrato che era. La facciamo l'equazione, poi lo, lo faccio io. Uguale. Loro dicevano: eh, non resiste alle alte temperature quindi l'estate, non resiste a cose tipo l'acqua sì. del mare. E sta male Pizza con l'anas I vado tocco, sto a me in mezzo Sto si Pizza con l'ananas e, e, e vi lasciamo con Prosciutto, questa perla o senza Senza Che schifo Ciao